Grazie Presidente, eh, innanzitutto un ringraziamento agli interventi che sono stati fatti da parte degli altri commissari, perché comunque la discussione e l'approfondimento è sempre utile, l'ho detto anche stamattina in Commissione Bilancio al consigliere Figliomeni e, e lo ripeto adesso senza nessuna eh, ambiguità. Ben Benvengano il, le, le osservazioni, eh, le domande su e gli approfondimenti su ogni aspetto. E ricordiamo però che oggi dobbiamo votare qualcosa di ben preciso, ovvero noi dobbiamo esprimerci sulla volontà di riconoscere o non riconoscere un determinato debito che, come è stato ricordato, deriva da l'ultima sentenza di quest'anno, aprile 2020, ma ovviamente si riferisce a, a fatti avvenuti in precedenza, quindi bene parlare del futuro dell'azienda, della ehm, liquidazione dell'azienda, di tutti gli argomenti che sono stati trattati e che è bene approfondire, ma ovviamente non dobbiamo mischiare le cose, quindi oggi votiamo una cosa ben precisa e lo facciamo oggi eh, non perché eh, l'assessore o, o gli uffici eh, sono andati in vacanza ma perché mh, stiamo votando atti che hanno avuto un iter molto lungo, hanno acquisito tutti i pareri necessari hanno acquisito tutta la documentazione necessaria e ringrazio il segretariato perché comunque ci mette nelle condizioni oggi di votare avendo a disposizione tutta la documentazione minima che ci è necessaria per quello che è la nostra competenza chiaramente avere più tempo eh, sarebbe eh, desiderabile da parte di tutti ma ecco, ripeto, il... siamo arrivati a ad averne poco noi in quest'ultima fase, perché in tutte le fasi precedenti è stato svolto evidentemente un lavoro di verifica e di approfondimento che ci mette, ecco, anzi, nelle condizioni migliori di poter votare sapendo che c'è stato già un grandissimo lavoro svolto dagli uffici, dagli assessorati, dall'avvocatura, dal segretariato e, e quindi oggi andiamo a finalizzare un... Un grande lavoro, un grande iter che ha visto tanti soggetti protagonisti e, e ripeto ecco, parliamo tutti, abbiamo chiesto eh, maggior rispetto. Io direi che dovremmo anche rispettare chi ha lavorato prima di noi e, e, ecco, e comunque sia, l'obiettivo era di arrivare a votare questo atto entro il, la fine dell'anno, ah, noi lo sappiamo, tutte le scadenze sono difficili da rispettare, anzi molto spesso in, in fatto di bilancio il, le scadenze non sono state rispettate, quindi comunque rispettarle è già qualcosa di positivo. Eh, abbiamo votato, con, chiudendo l'ordine dei lavori di, di, di questi consigli, se non sbaglio 390 debiti fuori bilancio, che è un numero superiore. A tutti i debiti fuori bilancio sono andati a contarli che sono stati approvati dal 1995 al 2015. Quindi è stato fatto un lavoro enorme, incredibile e, e, e bisogna anche eh, riconoscerne il valore, secondo me. Poi è chiaro che si può, tutto si può migliorare e, e siamo noi i primi a, a volerlo fare. Però ecco, se vogliamo parlare di rispetto e sono d'accordo nel farlo, Direi che dovremmo rispettare anche chi ha lavorato prima di noi e ecco, non, se, se abbiamo poco tempo non è certo perché eh, questo tempo è stato perso, ma anzi è stato utilizzato per svolgere gli approfondimenti necessari. E anticipo ovviamente il voto favorevole da parte del Movimento 5 Stelle. Grazie.